Questa sera, sera vogliamo parlare di qualcosa di, ehm, di importante che è scritto nel libro di Ezechiele al capitolo 47. Leggeremo i primi nove versi. Ezechiele, capitolo 47, dal verso 1 al verso 9 ero indeciso su quale verso leggere stasera poi abbiamo cantato del capo che diceva il tuo fiume è me hai detto ok signore questo è questo capitolo 47 dal verso 1 al verso 9 e Ezechiele, capitolo 47 dal verso 1 al verso 9 Alleluia. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est perché la facciata del Tempio guarda est le acque scendevano da sotto il lato del, destro del Tempio a sud dell'altare poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda a est. Ed ecco, le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una corticella in mano e misurò mille cubiti. Poi mi fece attraversare le acque. Mi arrivavano alle caviglie. Misurò altre mille mille cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri mille cubiti, era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Arabà e sboccheranno nel mare. Entreranno nel mare, le sue acque saranno... Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate e avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce perché vi giungono queste acque e risaneranno le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Ovunque arriverà questo fiume, ogni cosa vivrà gloria di Gesù sapete una cosa bella per chi ha visitato Israele è un posto che si chiama il Mar Morto, non so quanti conoscono la storia del Mar Morto. è un posto particolare perché è il luogo più basso della terra si trova al di sotto del livello del mare è una valle ed è particolare per un motivo molto semplice si chiama mare ma in realtà è un lago e c'è un qualcosa di molto particolare, che è un lago eh, salato e un lago con. nell'acqua ci stanno delle sostanze che sono così velenose che chiunque beve di quest'acqua può addirittura morire. E c'è un fiume che io ho visto che arriva dentro questo, questa, questo lago, questo mare, e quando questo fiume, è pieno di pesci, si incontra con questo mare, i pesci muoiono ed è per questo che si chiama Mar Morto perché tu puoi vedere anche questi pesci morti vicino a dove questo fiume si incontra con questo mare della morte ed è così quando noi ci troviamo a che fare con tante realtà anche della vita molte volte le cose buone della nostra vita quando incontrano qualcosa che è morto muoiono molte volte noi a tante cose ci mettiamo la nostra buona volontà ci mettiamo la nostra buona speranza però quello che succede è che nel momento in cui ci troviamo ad avere a che fare con dei problemi con delle difficoltà tutte le nostre speranze vuoi sapete non è successo solo a noi è successo anche ai discepoli di Gesù quando Gesù eh, morì sulla croce la Bibbia ci dice che i discepoli erano come erano i discepoli? contenti? erano gioiosi? no, che stavano facendo? erano impauriti addirittura la Bibbia dice che erano chiusi dentro casa tremavano, avevano paura perché quella vita che Gesù aveva messo dentro di loro si era scontrata con la realtà della malvagità dell'uomo perché l'uomo era così malvagio che aveva ucciso il figlio di Dio aveva ucciso Gesù Cristo su quella croce e quindi tutti i loro sogni erano infranti due uomini se ne stavano tornando sulla via di Emmaus e incontrarono Gesù talmente che avevano paura non riuscirono a riconoscere Gesù Amen. Eh. e cosa, disse? cosa dissero a Gesù questi uomini? dissero stiamo qua gli raccontarono tutta la storia dice però adesso Gesù è morto e eh, boh non avevano capito che invece quella morte rappresentava la vita non avevano capito che quella situazione negativa rappresentava la gloria di Dio non avevano capito che quella situazione produceva qualcosa di glorioso per il Signore sapete è così molte volte noi non capiamo che delle situazioni che ci sembrano negative in realtà sono opportunità che Dio ci sta dando per vedere manifestata la gloria di Dio perché la Bibbia dice che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio quindi anche le circostanze negative della vita anche le cose negative che ci possono succedere in realtà non sono per il nostro male sono per il nostro bene quindi quando ci capitano delle cose negative noi dobbiamo essere tristi la Bibbia dice beati voi quando vi perseguiteranno quando mentendo diranno contro di voi ogni sorta di bugia quando vi rapiteranno gioite, saltate, rallegratevi Dice, ma come? quando la gente parla male di me mi devo rallegrare sì perché significa che Dio è con te significa che il Signore è con te perché così hanno trattato anche Gesù e dice la Bibbia sempre Matteo come hanno fatto in Gesù, con Gesù così faranno anche con voi e dice gioite perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi allora noi dobbiamo rallegrarci quando eccoci perseguitano a casa del Signore, della nostra fede, dobbiamo rallegarci. Anche perché dobbiamo considerare che Gesù ci ha detto che lui è venuto a mettere la spada, è venuto molte volte a mettere il padre contro la figlia, la madre contro la suocera, il fratello contro il fratello. Perché? Perché a causa della verità noi sempre ci scontriamo con persone che purtroppo ci accusano per la nostra fede, con persone che purtroppo ci affliggono per la nostra fede, che ci vogliono perseguitare per la nostra fede. Questo fa parte della nostra vita. Ed ecco che molte volte la vita che in noi, come questo fiume che vi dicevo del mar morto, si scontra con le situazioni negative, a volte ci scoraggiamo, a volte ci abbattiamo. Sembra quasi di sentire come i discepoli che dissero a Gesù Signore fai piovere il fuoco dal cielo così bruciano e muoiono tutti quanti. <ride> Ma perché non si concorda avanti di tutte queste persone? <ride> Non funziona così. Non è così. Come Gesù poteva scendere da quella croce e non lo ha fatto per amore, così alla stessa maniera noi dobbiamo amare i nostri nemici. Così come Gesù ha scelto di morire per noi, molte volte noi dobbiamo decidere anche di soffrire in tante circostanze e in tante situazioni. Ma dobbiamo sapere che Dio è con noi. Amen. Tu lo sai che Dio è con te? Alza la tua mano se Dio è con te allora perché ci abbattiamo allora perché ci scoraggiamo Dio è con noi, la gente è con noi, arriva il problema e siamo tristi e siamo abbattuti Dov'è Dio? Dio non vede il mio problema, Dio non vede la mia difficoltà Se questo succede nel mal morto il fatto che un fiume vivo si incontra con un mare morto e i pesci muoiono. In questa parabola noi invece vediamo, in questa esperienza del profeta Ezechiele, noi vediamo esattamente il contrario. Cioè c'è un fiume vivo che incontra delle acque morte, ma quelle acque morte diventano vive. Un fiume morto? Un fiume muore a causa di un'acqua che muore. Un'acqua che è morta. Mentre qua un fiume vivo porta vita in un mare che è morto. Questa è la differenza che fa la fede. Quando noi abbiamo fede, allora quel poco di fede che noi abbiamo cresce, mano a mano, poco a poco, va crescendo fino a produrre un cambiamento nelle cose che sono intorno a noi. Noi vorremmo il cambiamento all'istante. Molte volte noi vorremmo che Dio facesse le cose subito siamo abituati ai fast food, vai lì subito, prendi il panino, mangiato due 5 secondi stai già a casa. Però non funziona così, l'opera di Dio è qualcosa che ha bisogno del suo tempo, sapete Dio ce l'insegna anche attraverso la, sua, la natura, tu non pianti un seme e il giorno dopo trovi la fragola. È vero o no? Capitavo qualche anno fa con mia figlia che mangiando la frutta c'era un seme, allora dice lo seminiamo nel giardino, e lo mettiamo nel giardino dietro e quando lo mettiamo nel giardino dietro dice, quando esce la pianta? ci vuole tempo per uscire la pianta, non esce il giorno dopo esce dopo settimane, dopo mesi a volte non esce neanche perché non ci prendiamo cura di quel seme però noi vorremmo vedere le cose all'istante ma Dio ha bisogno del suo tempo per fare le sue cose sapete quando il popolo Israele divenne schiavo in Egitto, Dio non lo liberò il giorno seguente, dovettero passare 400 anni di schiavitù per poi ricevere la libertà. Quindi c'è un tempo attraverso il quale noi dobbiamo passare per ereditare le promesse di Dio e la benedizione di Dio è qualcosa che arriva in maniera graduale, proprio come questo fiume. E Zecchino ci guarda questo fiume che esce dal trono di Dio e dice: Io faccio la prima misura. misura e questo fiume mi arriva alle caviglie, poi vado a misurare dopo altri mille cubiti, e il fiume mi arriva alle ginocchia, poi dopo altri mille cubiti mi arriva ai fianchi, e poi, poi diventa un fiume che non si può attraversare. Questa rappresenta la gloria di Dio che esce fuori dal suo trono, è l'opera di Dio che Dio fa nella nostra vita, è un'opera che inizia piano piano inizia con qualcosa che ti sembra forse insignificante ti sembra piccolo dici va bene poi dopo un poco le cose si iniziano a fare pian piano sempre più serie fino a quando l'opera di Dio diventa così forte e così impetuosa che tu non puoi più governare la tua vita ma inizia a essere Dio stesso che ti muove dove lui vuole e come lui vuole e non puoi essere più tu a vivere ma inizia ad essere Dio che vive dentro di te e noi a questo che vogliamo arrivare a far vivere Dio dentro di noi io voglio che Dio viva dentro di me sempre di più per fare questo ci vuole del tempo non può succedere dalla sera alla mattina allora l'opera di Dio è graduale nelle nostre vite anche in base a quando noi permettiamo a Dio di operare perché dobbiamo essere anche noi a dire Signore fai questa cosa sì signore falla perché Dio non ci forza nelle cose Dio ci lascia liberi di fare le nostre scelte però molte volte noi rischiamo che per aspettare il tempo sapete come si dice in Napoli quando il medico pensa è malato? è malato muore o mentre il medico pensa è malato muore molte volte noi per togliere una cosa dalla nostra vita che non va per fare delle decisioni importanti nella nostra vita aspettiamo aspettiamo, passano gli anni il fiume invece di crescere nella nostra vita si inizia a seccare mentre invece noi dobbiamo cercare di fare sempre ogni giorno passi in avanti nel campo del Signore sforzandoci ogni giorno di togliere quelle cose che non vanno nella nostra vita di prendere quelle decisioni importanti per la nostra vita così che questo fiume di Dio possa crescere sempre di più dentro di noi fino a quando potremo anche noi dire Signore non sono più io che vivo ma sei tu che vivi dentro di me ma questo dipende da noi, dal nostro cammino che facciamo, dalle nostre scelte. La vita cristiana è una vita di scelta. La prima scelta, scegli, devi accettare Gesù. Ma il Signore è morto con tutti quanti? Sì, ma tu devi accettarlo nel tuo cuore. Se non permetti a Cristo di fare il Signore della tua vita, di governare nella tua vita, lui non cambierà niente e piano piano che vai avanti devi prendere le scelte giuste altrimenti questo fiume non crescerà si fermerà ma io voglio che il fiume di Dio cresca nella mia vita e voglio che il fiume di Dio cresca anche nella vita di ognuno di voi per questo vi dico fate le scelte giuste quelle che sono nella parola di Dio guarda la tua vita se una cosa sai che non è buona non dire ci penserò domani togliela subito perché non sai domani quello che può succedere, fai oggi la tua decisione per Gesù, fai oggi la tua scelta giusta, così che Cristo vivrà sempre di più dentro di te. e questo fiume iniziava a crescere, a crescere, a crescere, e alla fine il Zettino non poteva più attraversare, signore questo è diventato così forte, questo fiume, che non può essere più attraversato, così è l'opera dello Spirito Santo, così anche l'opera della nostra Chiesa, inizia piano piano, piano piano piano piano, ma diventerà qualcosa che niente e nessuno potrà fermare. cosa fece Dio? prese Ezechiele e lo riportò sulla sponda del fiume gli disse, hai visto? Ezechiele vide molti alberi da un lato e dall'altro <ride> vedete, gli alberi Ezechiele non li vide prima quando l'acqua era poca li vide dopo quando noi seminiamo e facciamo tante cose per Dio anche quando preghiamo noi le cose non le vediamo sul momento sembra che le nostre preghiere molte volte siano inutili per anni, per decenni ma io ti dico che nessuna preghiera è inutile davanti al trono di Dio perché Dio ascolta ogni nostra preghiera ed ogni preghiera avrà il suo, la sua risposta e pian piano quella preghiera che tu fai non vedi sul momento l'effetto di quella preghiera ma stai ben sicuro che Dio sta facendo la sua opera e tu vedrai quando questo fiume sarà come un impeto, inizierai a vedere gli alberi, inizierai a vedere i frutti. E capiterà qualcosa di bellissimo. Ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni parlando dello Spirito Santo? Dice quando noi crediamo in Dio, lo Spirito Santo in noi diventa come una fonte di acqua che zappilla in vita eterna diventa come una fonte, di amma. lo Spirito Santo inizierà ad uscire da dentro il tuo cuore per toccare le vite delle altre persone, la parola di Dio inizierà a uscire dalla tua bocca per toccare le vite delle altre persone e avverrà che tutte quelle persone che saranno toccate saranno trasformate, questo è il piano di Dio, che ognuno di noi sia uno strumento che possa portare altri al Signore, che possa parlare ad altri di Gesù, che possa operare nella vita di altre persone. Per questo questo fiume deve crescere. Questo non è successo all'inizio della visione, quando il fiume era piccolo, ma è successo dopo. E questo non succede all'inizio della nostra conversione, perché non siamo pronti a sapere gestire la potenza di Dio, non siamo pronti a sapere come conosciamo la parola di Dio, non siamo pronti nel parlare agli altri ma man mano che andiamo avanti iniziamo a conoscere la Bibbia iniziamo a conoscere lo Spirito Santo che è una persona e cosa succede? che attraverso di noi lo Spirito Santo farà un'opera nella vita degli altri allora tu inizierai a pregare per le persone che sono malate e queste? moriranno? moriranno? no, moriranno. come dice la Bibbia Pregheranno per i malati e questi? Guariranno ti dicono ma io prego ma nessuno guarisce ma guarda il fiume dentro di te se è poco o se Cristo vive dentro di te perché quando questo fiume cresce nella tua vita allora tutte queste promesse di Dio si adeguiranno, allora il dove il fiume arriverà porterà vita ad ogni essere vivente allora noi andremo e tutte le persone a cui parleremo prenderanno vita perché la vita sarà dentro di noi e da noi toccherà il cuore delle altre persone. Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo che questo fiume che è dentro di noi si secchi o vogliamo che sia sempre più forte? Dobbiamo leggere la parola di Dio, dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere, dobbiamo cercare, coraggiamo, se molte volte sembra che affrontiamo i problemi e perché il fiume è ancora piccolo, allora qualcuno cerca di fermare questo fiume. Avete mai visto i castori? Anche nei cartoni animati? Che fanno i castori? Con i legni costruiscono le dighe per cercare di bloccare l'acqua. E fin quando un fiume è piccolo, eh, si può costruire qualcosa per, per cercare di bloccare un fiume, un argine. Si può costruire qualcosa per fermare l'impeto del fiume. Ma più il fiume è grande, eh, più gli ostacoli sono difficili da costruire. E quando il fiume inizia a diventare importante, non c'è nessuno che lo possa fermare. Ha voglia di mettere i castori a lavorare, come succede nei cartoni animali No, nessuno può fermare il fiume di Dio che scorre dentro di noi. Allora dobbiamo permettere al nostro fiume di crescere. Ed è normale che all'inizio il diavolo cerchi di ostacolarci, che le situazioni ci scoraggino, che i problemi vengano contro di noi perché il diavolo vuole cercare di rubare la benedizione che Dio ci ha dato è normale ma più noi andremo avanti più questo fiume sarà così forte che niente e nessuno ti potrà fermare se io sono con voi dice Gesù chi sarà contro di voi? allora di chi hai paura? se Dio vive dentro di te non avere paura di nulla più Dio vive dentro di te e più le opere del diavolo saranno distrutte io voglio vedere la croce di Dio e so che la vedrò so che il fiume sta crescendo e voglio continuare a fare in modo che il fiume cresce non voglio fermare questo fiume e voglio invitare anche Dio a fare la stessa cosa a far sì che questo fiume cresce e avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà vivrà ci sarà grande abbondanza di pesce perché vi giungono queste acque e risalano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Dovunque arriverà la Chiesa, tutto vivrà. Anche nella società. Sapete, una delle grandi benedizioni anche degli svegli che ci sono stati in paesi come l'Inghilterra, nel Galles, è stata che. La Chiesa ha avuto un impatto sulla società, sono cambiate le leggi, sono cambiato il modo di vivere delle persone e quel modo tu lo puoi vedere, se ancora oggi tu vai in Inghilterra ti rendi conto che è un paese che ha una tradizione cristiana e quella tradizione cristiana si vede nel modo di vivere delle persone, nelle abitudini della gente perché Perché quella fede non ha avuto un impatto solo religioso ma ha avuto un impatto anche nella società e quello che Dio ci sta chiamando a fare non è di avere solo un impatto all'interno delle nostre quattro mura della Chiesa ma di avere un impatto sulla società perché stiamo vivendo in periodo in cui c'è povertà per la strada in cui ci sono malattie e le persone hanno bisogno di essere risanate ma saranno risanate quando noi riusciremo a puntare questo fiume di Dio che deve scorrere dentro di noi allora sì allora sì che i malati guariranno, allora sì che anche la società cambierà, perché i poveri saranno ristorati, saranno cambiati, Dio li aiuterà, noi li aiuteremo, amè, e vedremo un cambiamento, prima nelle nostre case, prima nelle nostre famiglie, ma nella nostra città, perché Dio ci chiama essere luce, nella nostra città, nella nostra nazione, non nella Chiesa, sapete la Bibbia dice che quando si accende una lampada non si mette sotto al moggio il moggio è come una misura come un vaso misura con 9 litri, un moggio e non si può prendere la candela e metterla sotto al moggio perché non serve a niente, non fa luce tu non puoi prendere una candela e metterla sotto a un vaso chiuso di creta non serve a niente ma disse il Signore quando tu accendi una candela la metti nel posto dove possa fare quanta più luce è possibile e poi continua così risplendano le vostre buone opere davanti al mondo il mondo sta aspettando di vedere le nostre opere Dio vuole che noi abbiamo un impatto sulla società affinché la povertà sia distrutta affinché i malati siano sanati, affinché le persone che stanno soffrendo, i matrimoni che sono sfasciati si possano ricongiungere, affinché dove ci sia sofferenza ci sia pace. Questo fiume deve risanare tante cose, perché più mi guardo intorno oggi e più vedo soltanto morte, ma io so che c'è una speranza per questo mondo e questa speranza non è una corrente politica. Questa speranza non è un'energia alternativa, non è una nuova operazione finanziaria. La speranza del mondo è una persona e il suo nome è Gesù Cristo. E la cosa bella è che è il mio re, è il mio padrone, è il mio signore e io lo amo con tutto il cuore. Allora voglio che Dio possa usare la mia vita, la nostra vita, per portare questo fiume e risanare le vite di persone che stanno morendo questa è l'opera della chiesa questa è l'opera di Dio un giorno il Signore raccontò una parabola ci ripensavo in questi giorni che abbiamo fatto la connetta di metà e in quella parabola il Signore diceva fece una, una divisione mise da un lato le capre e dall'altro le pecore no a destra qualcuno e a sinistra un altro. E disse vieni tu perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, avevo freddo e mi hai vestito, ero in prigione e mi sei venuto a trovare. E la cosa che, su cui riflettevo che le persone hanno risposto, signore ma a quando ne abbiamo fatto queste cose? Cioè non avevo un'idea delle persone che loro veramente avevano aiutato. Molte volte noi non sappiamo le persone che aiutiamo attraverso la nostra opera sociale, attraverso il banco alimentare, la distribuzione, la colletta che abbiamo fatto ieri, non lo sappiamo. Però un giorno il Signore ci dirà, io avevo fame e tu mi hai dato da mangiare. Sei andato, andata fuori al supermercato tutta la giornata a prendere il freddo, però non l'hai fatto per te stesso. Per te stesso, male fatto per dare da mangiare a qualcuno che aveva fame. Sapete, l'amore non si dice, l'amore si dimostra. Qualche tempo fa riflettevo perché una persona mi dice: Ma tu quando preghi per una certa persona devi piangere davanti a Dio. dice: Ma. Devo piangere, ma se non mi viene da piangere, che devo fare? Non <ride> mi esce la lacrima, non ce l'ho, non ce n'ho più di lacrime, forse ho piato tanti anni fa, non ce n'è più di lacrime. E poi riflettevo. Perché il vero amore non è quello eh, da Hollywood, no? Eh? Quello che ti commuove. Il vero amore è quello che tu dimostri con, le, con i fatti. Il vero amore è quando tu sopporti quella persona. Quando tu speri sempre il bene per quella persona. Quando tu soffri giustamente a causa di quella persona e lo continui a sopportare. Lì che tu lo stai amando. È lì che tu lo stai amando. Ed è questo l'amore di Dio. Non è portare una rosa e dire io ti amo a San Valentino col cuoricino di cioccolato. Non è quello l'amore. Il vero amore è quando noi soffriamo per quella persona, sopportiamo le ingiustizie. Quello è il vero amore. Gesù non ha pianto per noi. Gesù ci ha amato con i fatti, perché ha dato la sua vita per noi. mi ha fatto piangere. <ride> Signore grazie, perché tu ci hai amato con i fatti e non con le parole e noi vogliamo essere dei cristiani che amano con i fatti amè allora permettiamo veramente a questo fiume di Dio di scorrere in noi per dare vita ad altri amè amè Dio ci